Salve, è chiuso, eh, chiuso per lavori! Sì! Ho sì. una sorta di passamontagna, ma... Non è un passamontagna! Diciamo che noi non abbiamo visto niente, mi è piaciuto! <ride> no, no, no, no, mi piace, mi spiace Sono per i poliziotti! Andiamo <totipo> a <tipo> fare una rapina! Oh, andiamo a fare una, so. oh, far una rapina per i coddles! Ah, senza armi, è così! Eh, senza armi, a cazzotti, eh, devi, andiamo! Hai, comp devi comprare la maschera, però, per... Ma che maschera, ma hai visto sì. bene? Ma ci abbiamo la rota storta, Alex! Ma che cazzo da rota? Ok, andiamo. Ma a... sono tutte ma sgusciate! Vabbè. Ma che cazzo me ne frega! Vieni, eh, vieni! Andiamo? Vieni, vieni, vieni, com'è, uh. segui. Alex, mm. che posto sì. di merda è questo? Mm. Ma sta zitto Cazzo, dobbiamo mettere la macchina bene, vieni! Dai, sti cazzo! Andando chi vuoi che te la ciuli quella roba! Dai, Alex, fa il serio! non fai poco se fai danni di vieni dai senza maschera mettiamo mettiamo merda merda merda è più bello senza maschera più vinta più vivo insomma fermati fermati fermati fermati fermati fermati niente ahi ma sera ma sera al capo un'arma in mano sta già rapinando? Si sì, sta ravenando. Mi scusi, eh, no, io sto stavo comprando della Coca-Cola. Eh, sì, sì, sì, sì, sì. eh, se ne può andare? Sì, sì, sì, sì. E no, non no, eh no, no, no. lo chiedo due volte, se ne può andare? Senti tranquillo. E se eh, non c'è non c'è da dargli a rubarsi la macchina. No. Ok, per la ruba macchina. Ah. Rubano amico. Forza, pezzo. E facciamo così, io ti prendo in ostaggio, va bene? Forza, no, mink, dai. No, no, ti prendo in ostaggio, cavatti. Eh, fermo, fermo, stai qui, stai qui, stai fermo, stai fermo Salve, il negozio off-limits è chiuso per lavori Ah, ok di allora, ritornerò. Allora, ritornerò Va bene, ciao Uno... perfetto, perfetto, perfetto, entra. no, serio Se sei lo l'ostaggio non puoi uscire Cosa Ho detto che è chiuso per lavori <ride> Eh, ora c'è la polizia, sto di pieno Probabilmente te non verrai arrestato, io sì, capito Buonasera. Sera. Salve, è chiuso e... per lavori. È chiuso per lavori? Sì, sì. Stiamo ristrutturando. Mm, state ristrutturando. Eh? Sì, solamente che lui è un po' allergico alla polvere e. Mm. Ha una sorta di passamontagna, ma. Non è un passamontagna. Ah, è perché vedo che sto rovistando nel, nel, nella cassa. È per fare l'inventario. Ah, lavorate qui? Sì Mm. Sì, stiamo controllando che tutta la merce sia stata venduta. Che quel burlone di uh, Giulio non abbia di nuovo messo mani alla cassa. Mm, perché vedo che sta tirando fuori i soldi? Perché stiamo facendo la conta, sono come le contiamo. Conta. Sì, sì, con, sì. Un caso, con un passo da montagna. No, è allergico alla polvere, quindi eh, ah. capito, copre mm. bene la faccia. Allora possiamo entrare per un <ride> controllino? No, il pavimento è bagnato, rischiate di scivolare e farvi male Sì, tranquillo, abbiamo le scarpe antiscivolo No, però questo è un pavimento molto liscio Eh, noi abbiamo le scarpe molto lisce. Ma è proprio marmo, marmo, marmo, di quello di Carrara plastica pula di petrolio Allora che le devo dire? Eh, aspetti eh, due secondi oh, oh. Eh, mi scusi, scusi, qui sono allergica la polvere, eh scusi. Va Comunque, eh, senti Bello, voglio rientrare un attimo sì. E dica Ho fatto i conti, e eh, Giulio, eh, ho contato 1, 2, 3, 4, 7, non mi ricordo, 8, no aspetta 8, 7 Ma Giulio ha messo mano alla cassa? Eh? O... Eh, sì, sì, si sì, ci sono tutti, i poliziotti è tutto a posto, non abbiamo Prego, ruolo Prego, entrate, entrate, entrate eh, uno, Facciamo una contrattazione, mm. fermo, eh, vieni Vieni, okay, vieni, vai, vieni Perlu, ragazzo... perlu eh, Con la merita bianchessa con lei Vieni cazzo, amico Facciamo un qui Io Le lascio La metà Della repurtiva Dei soldi di Giulio Ok, e... Giulio <ride> E lei E lei Ci lascia La via di fuga Più 5 secondi via. Con quale veicolo No, cosa? No <ride> Ma siamo seri ma che cazzo state facendo, ragazzi? Con il coltello fate la rapina. Noi siamo artigiani. Col coltello mi scappate dal dietro. No, non malai, cazzo. Dai, no, fuori, no, dai, dai. No, Avete il content, cazzo, dai, io. Avete il content. Chiami i medici. Sì, fin da medici. Sono che non abbiamo visto niente, noi è vero? Bene, il content, però. Dai, il content è rovinato da sti due la di merda. <ride> Figli di puttana. Ma dai, avevo inventato Ma anche la storiella si? di Giulia del pavimento. Medico, mi medichi. No, che fermo, no, non puoi rimasto. parlare da morto. Io non sono morto, sono svenuto. <ride> eh, li curo? Cioè, uh. li segnaimo? Uh. Ok, no. Comunque, no, è poco tempo. Certo. Ok. No. Sì, ma stiamo indietro. trollando, Sharon. Cioè. Ma poi hanno reato solo rapina negoziante e basta. E anche uso di maschera vomita. No, ragazzi, non parlate da morto. Ho capito, però <coughs> chiudiamo un occhio. Alza le, eh. le mani, si è puntato. Vai, K2K, metti le manette. Aspetti un momento, medico. C'è, certo, c'è il problema. Fermati. Fermati. Fermo. Fermo. La del resto, ah, del... mi fa male, è troppo strette! So, okay. eh, dirà, è resta, cioè, la troppo la strette non, le manette! Non di non Se non ne ho uno, te ne sono dato uno d'ufficio. Hai compreso i diritti, sì o no? No. Okay. <ride> Ti ripeto, hai compreso i tuoi diritti, sì o no? no? Mi ha appena detto che deve ripetere, non ha ripetuto. No, Cari, Etto, infatti perfetto. tu l'hai ripetuto. Hai compreso i tuoi diritti, sì o no? No. Perfetto. Aiuto. È buio qui dietro Ma gente Medico mi aiuti Gli dovrei fare la fattura Prego Ah ok è tutto mio adesso <ride> Eh <ride> forse Sì Ah oh. hey. no. Oh. no no. ho sbagliato oh. Hey. Oh. Oh. No no no mi dispiace mi dispiace hey. oh. Ci sono per i poliziotti hey. Hey. Le prometto un milione di dollari Venga qui! Fascette, Venga le Venga qui! Salga, salga sul non tu, Alex! È eh, il volessi, medico, Sì, Alex, va F5 vado dietro. Ah, si sì, ragione, Alex. Mi dia al tempo, con calma. In assistenza? In assistenza clinica? Ma che? Ah, uh, Alex. Fatto, oh. Mi avevi promesso che era una rapina facile. Adesso ah, ah, no. è tutta colpa sua! Io non c'entro nulla, è tutta colpa sua. Ma sei stata tua... Neanche tenuto in ostaggio poi... gente, lo giuro. E poi era puro content, ma gli agenti non capisco. La gente! Titto, titto, eh dai... La gente! Mi c è c è un... ha minacciato! Ho dovuto farlo! Titto, titto. <ride> la gente! Mi è che io mi lamenato. La gente, la sua lo eh, sì, Però di fare... io vorrei dire una cosa. è poi... il mio avvocato? Eh, sì, meno quando... cosa, scrivimi tutte le cose nell'applicativo. Private. La gente è diventata invisibile. La mm? gente sono diventate attraverso porte. No, no, non si vede che abbiamo un problema no, con gli <susurra> Non lo devi dire perché... Alex, sono come sei bello di dolore sbarre. Ti si addicono. Grazie papà Che avete fatto? Boh abbiamo eh, rapinato eh, uh, Abdul Alex oh. Tirami fuori da qui E' eh, che cazzo di dire Comunque a parte che è bianco Alex Alex, Alex. Cazzo, cazzo, È, il presidente, dove è normale che Non veda il mio corpo eh, Non lo so sono invi- sono l'aria! Mi hanno prima bannato da le monside, non so perché. <ride> ok vediamo cosa hai addosso Ma neanche le mutande No vabbè quello... minchia veramente <ride> Mi dissocio Allora li lascio quei... Poi... Essendo che è povero come... Come burlusconi Eh no vabbè quello Quello vero lasciamo stare Ma... povero di cervello però Ovviamente, in game <ride> oh. <ride> Ora mi vedo! Ok signor Berlusconi, signor Berlusconi si metta di fronte si mette fermo qui che lei faccia un po' quando si muove, anche se lei non mi raccolta.